Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi sono in un nuovo video come potete vedermi qui di solito non lo faccio mai ma comunque ci sono siamo in un nuovo video sugli snapshot diciamo, tra virgolette, perché siamo nel 20V 28A eh, ci sono un po' di cose da dire tra l'altro ne approfitto per dire delle cose che ho dimenticato di dire nello scorso snapshot review perché sto andando un po' di corsa allora, primo eh, questa è un'aggiunta degli snapshot che tra l'altro è una cosa incredibile, stavo aspettando per so di non fare poi troppi video che magari non dico niente, ho aspettato che mi lasciassero un po'. E eh, sì, sono un po' in ritardo, ma vabbè. E cosa che hanno aggiunto? Più che tutto qua hanno tolto. Hanno tolto dagli scambi con i Pippin. Adesso non ho preso loro perché sono stupido vabbè poniamola qui negli scambi che fa che per qualche motivo non prende l'oro perché è buggato, ma comunque li fa gli scambi ora non dà più queste e darà invece questi nuovi oggetti altra cosa ora si possono piazzare i cetrioli di mare sopra la soul sand mm. una cosa importante adesso i mercanti possono entrare nel nether e se è il piene giorno quindi facciamo un time set zero, cioè non 0 night mm, vabbè sbagliato night lui non si trasforma ehm, poi ora importante cosa per i villager adesso lo faccio vedere nel nether ma funziona anche nel mondo reale ora i villager faranno delle particelle quando si collegano a un letto ma adesso non voglio che dormi o quando si collegano a un banco da lavoro come vedete non si sta collegando ma comunque lo fa adesso togliamolo perché sennò dà un fastidio Quindi qua abbiamo anche finito, togliamo solo un attimo questa roba. Hanno aggiunto un nuovo mob, fino adesso sono tutte aggiunte. Eh? E hanno aggiunto il Piglin Bruto o Piglin Brut. Sbagliato, ecco Piglin Brut. Ha molta vita come potete vedere. 2, 3, 4, 5, 6. 7 tecnicamente sono 6 probabilmente ho sbagliato qualche colpo comunque è, è molto speciale questo piglin perché oltre a non poter mai indossare un'armatura lui non le indossa lui gli dà fastidio a loro non gli interessa non ha paura delle cose di item di soul attacca gli zoglin visto che di solito dovrebbe averne paura attacca gli scheletri guitar e... e adesso uccidiamolo che volevo provare a sfidarlo in survival quindi togliamoci solo un attimo questa roba qua uno spectator come vedete mi attacca, mi attacca anche se ho un attrezzo in oro ora torniamo in creative ho sbagliato facciamolo fuori prima che ci dia fastidio quindi rimuoviamo tutto poi andando avanti queste sono delle cose che mi sono incontri di dire questa è un'aggiunta. Ora si può craftare l'alambicco con la blackstone, questa è una cosa che mi sono indicato di dire. Si possono craftare degli attrezzi con la blackstone, come potete vedere. E poi questa è una cosa che mi sono indicato di dire, con questo comando, mi raccomando mettete anche le maiuscole perché sennò non funziona. Potete ricevere un item frame. Che è invisibile. C'è anche un altro comando che adesso non sto a farvi vedere: che mi fa ottenere un item frame che non si può rompere. Ah, ecco, segreto. Ah, ecco, ve lo farvi vedere anche un'altra cosa. Prendiamo un oggetto. Se io piazzo l'item frame invisibile, lo per. Ah, non si può ottenere in survival, eh? si può solo ottenere tramite comando. Io non lo vedo, non so che qui per vederlo basta che vado qui e se lo inquadro non si vede la hitbox come vedete se invece guardo questo blocco si vede il contorno nero e si possono mettere dentro anche gli oggetti e non si vedranno ora questa è un'altra aggiunta c'è un'altra aggiunta, un'altra cosa che mi sono di di dire come ho fatto a fare questa parete speciale che vi faccio vedere è larga metà blocco in realtà questo si può fare con qualsiasi muretto, questo è il muretto normale come potete vedere, ma ora quando si uniscono tra di loro fanno questa facciata completamente liscia, formando questa specie di mezzo blocco verticale, vedete, ed è molto carino per fare questi effetti qua. Detto questo io ho finito... Non ah, no, non è vero, non ho finito. C'è una cosa che adesso non posso farvi vedere nelle impostazioni. Eh, cioè, nell impostazioni, nel il gioco, nel gioco ora possiamo cambiare alcuni valori della generazione dei biomi. E in questo modo possiamo creare dei biomi custom. E questa cosa è perfetta per quelli che fanno le mappe, diciamo. Eh, però se ne tra l'altro spawnano i brutti spawnano solo nelle, in questi posti qua nei bastion remnant come potete vedere e ehm, sono praticamente lo stesso Piplin. comunque cioè non sono, sono sempre della stessa famiglia però sono con caratteristiche differenti comunque ho detto che i biomi ora si possono modificare l'ultima cosa, mi è capitato un mondo molto bello e posso vedere sono spawnato nella mesa, quindi per chi interessa posso lasciarvi il seed, tra l'altro questo è il portale che ho usato per andare nel nether vi lascio il seed che è questo poi me lo copio negli appunti adesso a me non mi interessa, tra l'altro vado un attimo magari in spectator non in sopravvivenza ha ah già tolto il eh, nella caduta e aspettiamo un po' il mondo, così voi magari chiudete il video se non volete prendervi spoiler. Eh, questo è il mondo sotterraneo. Invece, fu fuori è così: c'è una mesa abbastanza grande, poi qui c'è una sempre un pezzo della mesa. E' pure enorme questo posto, vorrei andare un po' alla fine per vedere che altri biomi ci sono. Ah, qua c'è la sabbia della mesa. Qua c'è un deserto, c'è una eh, Dark Oak Forest o una Roofed Forest. E basta, detto questo il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e non volevo andare in sopravvivenza ma in creativa. Detto questo il video è finito qui, spero vi sia piaciuto, ciao!